la mia prima domanda è che cos'è The Summit e come è nata l'idea di fare un documentario allora um, The Summit è un, è un film documentario inchiesta sul G8 di Genova del 2001 l'idea è nata perché eh, ci siamo resi conto che in realtà non, eh, inchieste sull'argomento inchieste vere e proprie approfondite non erano mai state fatte Fatte fatti della magistratura perché tutti i processi che sono stati celebrati eh, si occupano di un piccolo di un, di un episodio insomma del G8 non c'è stato mai un processo al G8 ai fatti del G8 non si è occupato il Parlamento perché la commissione inchiesta non è mai stata messa su eh, i giornalisti si, hanno fatto soprattutto reportage ogni tanto hanno fatto qualche eh, inchiesta ma abbiamo ritenuto non sufficientemente approfondite e quindi insomma, visto che avevamo degli elementi già di partenza, di novità da poter raccontare, bisogna cercare di capire meglio queste cose e raccontarle per far capire alla gente cosa è realmente accaduto. Puoi anticipare qualche elemento di, di novità che avete portato insomma, con, con il film che tra l'altro uscirà nelle sale proprio questi giorni? Sì. Allora, eh, innanzitutto eh, il fatto che noi trattiamo il G8 come un evento internazionale e non italiano. Il eh, g è sempre, trattato come un evento, sempre è stato trattato come un evento molto italiano, come eh, una questione di politica interna, di polizia italiana e così via. Mentre invece noi diciamo che il G8 è un evento internazionale, è stato coperto dal punto di vista dell'ordine pubblico da eh, una regia internazionale, è stata… Uh, questa regia è stata uh, messa su un anno e mezzo prima del G8 e per un anno e mezzo le forze dell'ordine si sono non solo italiane di tutto il mondo si sono addestrate e preparate per quel G8 uh, il, i manifestanti presenti in piazza sia i manifestanti diciamo normali del social forum sia i black block erano in buona parte stranieri quindi abbiamo trattato da un altro punto di vista in più abbiamo novità sul caso di Liani, abbiamo novità sul, eh, sui black bloc, su come è stato gestito l'ordine pubblico in piazza, su alcuni eventi che sono susseguiti eh, in quei giorni a Genova perfetto, infatti ehm, correggimi se sbaglio so che esiste un documentario molto approfondito credo prodotto in Germania sulla Diaz in particolare sì. Lo conosci? Che cosa ne pensi? È molto bello, solo che sulla Diaz. Chiaro, <ride> Se chiaro. Sempre un episodio. Allora, io, il ragionamento che abbiamo fatto è scorporare un singolo episodio del G8, da tutto il resto non fa capire nemmeno quell'episodio stesso, perché è immerso in qualcosa che è accaduto per tre giorni, che a sua volta è immerso in qualcosa che stava accadendo oramai da due anni, e che riguardava il destino del nostro, nostro pianeta, perché poi di questo si, si, si trattava e i grandi della terra volevano un tipo di globalizzazione diciamo quella finanziaria, chiamiamola così del mercato finanziario e così via e il il popolo, insomma la gente voleva una globalizzazione sostenibile, ovvero che tenesse conto delle esigenze degli esseri umani e della natura che eh, in cui abitiamo e eh, eh, nel G8 di Genova c'è eh, stato lo scontro finale e eh, dico io ha prevalso l'idea finanziaria e mercantilista della globalizzazione e hanno perso lì. E infatti ti volevo chiedere che cosa è successo poi, cosa è rimasto del patto di lavoro che poi è diventato il Genova Social Forum e poi più in generale del movimento no global che è nato a Seattle dopo quello che è successo a Genova Poco o nulla, nel senso è stato disintegrato in quei giorni di luglio a Genova. Ovviamente non è che sono spariti tutti, poi si sono continuati a fare eh, dei forum internazionali, manifestazioni e così via, ma non è più la stessa cosa, nel senso quello che è, è stato fino al 21 luglio del 2001 è sparito. Dopo certo. quel giorno. Quindi, che cos'è successo realmente a Genova in quei giorni? Insomma, le colpe non stanno mai né da una parte né dall'altra. Si dice: Ma da quello che è emerso durante le vostre ricerche, dove starebbero? Dietro, davanti, nel mezzo? <ride> no, nel mezzo no, perché insomma, ci stanno delle colpe molto gravi da parte delle forze dell'ordine, delle colpe anche in qualche modo da parte dei manifestanti, però di diverso, eh, diverso livello anche. Tra manifestanti e manifestanti, diciamo che eh, da quello che è emerso una parte di chi stava in piazza, ovvero le tute nere i Black Block, avevano eh, sono conniventi rispetto a quello che è successo nei pestaggi nel massacro di Genova. Il resto della gente che, ha, che è scesa in piazza ha protestato eh, in maniera: di, ci sono anche insomma, molti che hanno punto in maniera violenta, hanno reagito alla polizia, in realtà si è trattato di una reazione, dal mio punto di vista sbagliata, perché io sono un pacifista, cioè sono contrario a ogni forma di violenza, eh, però visto che esistono queste persone, esistono persone che se aggredite rispondono. Eh, la bravura, se così si può chiamare, di chi ha innestato tutto ciò, Innescato tutto ciò è eh, sapere cogliere nel fallo queste persone e far sì che queste persone in qualche modo reagissero. E questo è quello che è successo. Insomma. Se ci può essere una colpa, è sicuramente una colpa. No? Diciamo da, una, da gran parte dei manifestanti che poi hanno esercitato una qualche forma di violenza, ci sono colpa della reazione, della difesa, ecco, chiarissimo, ehm... Il movimento No Global eh, nel suo insieme si faceva portatore, eh, specialmente in quei giorni, di istanze con lo scopo di portare comunque all'attenzione del mondo alcune problematiche molto precise, tra cui anche la non sostenibilità del sistema economico. Sì. Potresti, si potrebbe dire col senno di poi che insomma avevano ragione? Sì, avevano perfettamente ragione perché... Una cosa che sosteniamo noi con forza è la crisi che in questo momento si sta vivendo a livello globale, mancanza di lavoro, eh, chiusura di aziende, stati che rischiano di fallire e, così, e banche che rischiano di fallire e così via. È frutto delle decisioni prese il 19, 20 e 21 luglio a Genova, perché quei giorni lì a Genova si è deciso questo, si è deciso un certo tipo di un certo modello di sviluppo che è lo sviluppo che è come se avesse caricato il pianeta su un treno, senza fermate, lanciato a una folle velocità contro il muro della crisi finanziaria, della crisi globale, insomma. quindi avevano perfettamente ragione. Hai citato prima giustamente il, la questione della disintegrazione uh, del movimento no global, e, um, che è stata tra l'altro osservata da molti, pensi che ci sia stata una strategia voluta e precisa per delegittimarlo e se sì perché? Sì, penso che ci sia stata una strategia voluta e precisa eh, perché per le cose che ho detto prima, ovvero eh, era, eh, il, a Genova si è, si è combattuto la battaglia finale di uno scontro che era iniziato due anni prima a Seattle tra due modi di vedere il futuro e in questa era una battaglia in cui non ci sarebbero stati prigionieri, sarebbe deceduto uno dei due, uno dei due modelli. E la, anche qui insomma, l'abilità di chi ha gestito l'ordine pubblico è stato proprio quello di riuscire a far morire il modello eh, sostenibile di sviluppo. Um, Pensi ci siano state anche delle concause interne al movimento che hanno portato a questa progressiva disgregazione? più che altro con cause interne precedenti a Genova ovvero ehm, come spesso accade nei movimenti molto variegati eh, non, in alcuni casi non c'era unità, non era eh, si lasciava paradossalmente troppa democrazia interna e quindi l'incapacità di gestire anche nella, più, nella democrazia più aperta, esiste la polizia esistono le regole e così via se no ci sarà l'anarchia, ecco il movimento in alcuni momenti era un po' troppo anarchico, quindi era facilmente penetrabile a chi gli voleva del male e quando si è trattato di fare, eh, come doveva essere a Genova, insomma, fronte unito, eh, in qualche modo si è sfaldato, perché ci stavano componenti esterne che non sono state emarginate. come Black dal movimento, ehm, non è stato approntato nessun tipo di servizio d'ordine, insomma si è andato come se si fosse andato con eh, i i coltellini da tasca contro i car armati. Chiarissimo: Questo ci sono delle grosse responsabilità di chi eh. gestiva quel movimento. Chiarissimo: um, dopo la scomparsa, chiamiamola così, dopo la disgregazione del movimento, um, passato un periodo di relativa calma, abbiamo visto la comparsa di diverse realtà di protesta, dalla primavera araba al movimento Occupy, ad esempio. Quanto pensi che sia confluito um, del movimento no global in queste nuove modalità di protesta, diciamo, in queste nuove realtà? Mm. La primavera araba non credo ci, ci sia un qualche legame, eh, con il movimento di Occupy the Street più che altro ci sta un, un indole, un, un, è un'altra cosa, anche se gli slogan spesso sono gli stessi, L l'1% contro il 99% era uno degli slogan del, del movimento no global, insomma. Molti slogan sono gli stessi, molte persone sono le stesse, però eh, la situazione è totalmente cambiata. Io credo che le stesse persone che hanno manifestato è come se avessero, si fossero risettate. Insomma. Non è che hanno, hanno detto benissimo, finalmente è arrivato il nostro momento, no, avranno pensato eh, adesso ci dobbiamo manifestare per questa cosa perché è giusto, ma non perché lo abbiamo già fatto prima. Insomma. Si parla spesso, sono se sempre di, della responsabilità o delle forze del, dell'ordine dell oppure dei manifestanti, ma pochi, sì. pochissimi parlano delle responsabilità politiche di chi in quel momento prendeva le decisioni più a monte. No? Che cosa ne pensi? Eh, penso che. La responsabilità, evidente è evidente c'è la responsabilità sul campo, ma la, la grande responsabilità è per eh, eh, coloro che, hanno, che, che stavano in cabina di comando, che in qualche modo davano indirizzo alle forze dell'ordine. Le forze dell'ordine probabilmente non avrebbero mai usato una mano così pesante se non avessero avuto la copertura da parte del governo, se, se in qualche modo il governo gli ha detto voi fate, non vi preoccupate, le castagne al fuoco ve le togliamo noi in qualche modo dopo. Chiaro, quindi che cosa non è stato ancora detto dalle autorità su quei giorni? Non è stato detto chi, eh, chi erano le persone che, che davano gli ordini e che ordini hanno dato, eh, non è stato detto... Non è, stato, eh, non è stata fatta luce sul, sulla vicenda Giuliani che non è una vicenda locale nel senso che è avvenuta a Piazza Limonda perché la vicenda Giuliani sono in, subito dopo la sua morte eh, abbiamo registrazioni, audio di queste cose e qui sono stati coinvolti i carabinieri fino ai massi livelli. tutto questo non è emerso ehm, e quindi perché? sono stati coinvolti tutta questa catena dei carabinieri e poi sono state fatte una serie di azioni di repistaggio. Quando vengono fatte queste cose evidentemente c'è qualcos'altro oltre un semplice carabiniere che spara a un manifestante. Eh, non è stato detto della, di chi, quali sono le responsabilità internazionali, chi è che spingeva i governi, per fare quello che hanno fatto, chi spingeva le polizie a fare quello che hanno fatto, sono tante cose, non sono serie. Perfetto, e cosa ne pensi delle sentenze che sono state emesse in merito a quello che è accaduto, specialmente sul caso Giuliani? Eh, il caso Giuliani non è solo stata fatta una sentenza, è stato archivato il caso, quindi io penso che al di là di tutto eh, il, la famiglia Giuliani merita un processo, poi decideranno i giudici quello che vogliono insomma come deve essere, ma il processo, un processo deve essere celebrato quantomeno per avere la possibilità di poter raccogliere delle prove poi spesso la giustizia è imperfetta perché sono degli esseri umani che giudicano e alcune volte giudicano anche con malizia però eh, quantomeno emergono degli elementi di prova con, su cui ci si, si può fare un'idea di quello che è accaduto invece non è stato fatto nulla di tutto ciò le altre sentenze in realtà hanno parlato solo i pesci piccoli quando è successo e quando non sono stati ehm, poi salvati per eh, prescrizione del reato quindi in realtà è, stata, è successo poco o nulla con, dal punto di vista giudiziario chiara parliamo un po' del, della costruzione effettivamente dell'inchiesta dell del film e del documentario come Avete trovato ad esempio le fonti e in modo particolare, visto che ho letto comunque l'introduzione al, al film, ci sono state delle persone che si sono rifiutate dopo tutti questi anni comunque di parlare? Sì, eh, alcune persone si sono rifiutate per paura, altre perché non vogliono più saperne nel G8, altre perché non, eh, non vogliono raccontare, insomma hanno eh, non voglio mettere a loro faccia perché sanno che eh, hanno commesso delle cose che non dovevano commettere. Eh, il Ministero del, dell'Interno si è rifiutato di collaborare con noi, quindi abbiamo potuto intervistare solo poliziotti sindacalisti che hanno la libertà di essere intervistati, ma tutti gli altri non abbiamo potuto intervistarli. Eh, paradossalmente anche una parte del... Eh, cioè alcuni singoli personaggi che facevano parte del movimento, ci hanno messo i bastoni tra le ruote perché, evidentemente, soprattutto quelli, secondo me più vicini al, all'ala estrema delle tute nere, insomma dei black block. Perché noi non siamo assai teneri nemmeno con loro. E quindi, però, ci hanno, ci hanno creato una serie di, di difficoltà anche nel riperimento del materiale che poi ci serviva, video, audio e tutto via, per, ci, ci serviva per fare il film. Eh, di difficoltà ne ho veramente tantissime anche a partire dal reperimento dei fondi che non siamo riusciti a trovare, tranne eh, un aiuto che a un certo punto ci ha dato la Genova Genoa Commission. Eh, sono stati gli unici che in qualche modo, è stato un aiuto gigantesco, è stato molto eh, significativo, cioè, insomma a noi ci è, è stato utile, ecco, senza il quale poi non avremmo potuto finire il film. Eh, nessun altro ci ha aiutato. Insomma, dopo, chiaramente, lavorando a questo film documentario, avete per forza avuto sott'occhio quella che era la situazione di allora e quella che è la situazione attuale. Pensi che questa visione no, così approfondita possa aiutarci a capire quello che sta realmente succedendo oggi? perché come ho detto, quello che accade oggi è frutto di quello che è stato deciso ed è accaduto 12 anni fa a Genova. Quindi sì, e non solo per questo, ci aiuta a capire anche tante cose che avvengono durante le manifestazioni e che difficilmente possono essere spiegate e nessuno si mette a fare un'inchiesta su un, degli scontri all'interno di una qualsiasi manifestazione che si fa in Italia, mentre invece il G8 è un'occasione per farla. Però i meccanismi sono sempre quelli, quindi è molto utile anche per quello che accade oggi. Sì. Quindi Che cosa rimane di buono e che cosa invece sarebbe da scartare tra virgolette di quello che è stato il G8? Da scartare praticamente tutto, eh, di buono la grande il, con, il grande coinvolgimento della gente e il, la, la, la nascita di un movimento che non ha avuto precedenti nella storia e nemmeno eh, diciamo ha avuto eh, nemmeno si è ricreato in qualche modo quindi quello è sicuramente qualcosa eh, di buono è stato un video passiamo invece all'aspetto più pratico diciamo del film quando sarà possibile vederlo nelle sale? Dove sarà possibile vederlo? Per quanto tempo? Allora, eh, da oggi esce al cinema, però non esce in realtà tutta Italia in contemporanea. Oggi, eh, ogni, eh, in ogni città esce in date differenti. Sono città, per esempio, come eh, Genova, in cui sarà una proiezione. Eh, il 28 febbraio, credo poi uscirà per una o due settimane a, metà, a partire da metà marzo eh, la stessa cosa a Roma uscirà tre giorni adesso e poi uscirà più in là eh, a Roma per esempio esce domani il primo giorno sarà domani a Milano non vorrei sbagliarmi ma credo sia il primo marzo o il 28 insomma o il 27 febbraio insomma uno di, quei, di quelle date lì il primo giorno e così via quindi uscirà da quello che so io uscirà a Torino, a Milano, a Genova, a Firenze, a Bologna, a Roma, a Catania, a Taranto, Trento, ehm, Viterbo, e, e così via. Adesso non mi ricordo altre, altre città. Chiarissimo. È singolare comunque che un documentario sia, sia visibile, sia insomma, finisca al cinema, no? Come mai avete fatto questa scelta e come effettivamente ci siete poi riusciti? Allora, noi i documentari che cerchiamo di fare, li facciamo, li cerchiamo sempre di fare eh, i più cinematografici possibili, non sempre ci riusciamo ovviamente. Eh, la scelta è perché il, il cinema è il punto di partenza eh, migliore per avere una buona distribuzione del documentario e poi perché è più bello vedersi un film al cinema. Eh, ci siamo riusciti eh, grazie al, al fatto di essere stati selezionati al Festival di Berlino l'anno scorso, insomma, visto che è, per quanto in Italia sia un po' meno conosciuto rispetto a Cannes e Venezia, in realtà è il più importante festival eh, internazionale, insieme a quello di, di Toronto, eh, del mondo e da quel momento lì ci hanno chiamato i festival di tutto il mondo, il film è girato dappertutto. E questo ci ha aiutato anche a trovare una buona distribuzione in Italia e quindi è uscito anche in Italia. Chiarissimo. Franco, io ti ringrazio veramente moltissimo per il tuo tempo e per la disponibilità.